Sono Michele Limbo e sono il founder di StarGraph. Stargraph si occupa sostanzialmente di due cose, da un lato generare un valore positivo per gli sponsor che investono nello sport e nella musica e dall'altro per creare engagement per i fan. Se c'è stato un problema tecnico e Create è stato in grado di intervenire immediatamente sulla risoluzione del problema, lavorando fino a tarda notte per, ris per risolverlo e trovando una soluzione estremamente efficace in poco tempo e dando la massima disponibilità a lavorare con noi. Ecco perché nello sport e nella musica è molto difficile creare relazioni con un mondo estremamente chiuso e creare il network nel nostro settore è estremamente importante. entra a far parte del tuo team e soprattutto non ha quella rigidità che ha un fornitore tradizionale. Quindi tutta la parte di gestione di ordine eccetera viene molto snellita, è tutto molto più flessibile e molto più facile per una startup tutto questo è estremamente importante.